Buongiorno, quasi ogni, quasi ogni giorno su internet ho delle eh, recensioni o dei commenti comunque sui video e spesso mi trovo alle prese con, uh, con le persone che sanno un po' tutto, non so se vi è mai capitato sicuramente eh, uh, per quello che riguarda i cantieri ce ne sono tantissime, ci sono tantissime persone che eh, vengono e ti dicono ah, io so fare questo, io so fare quello e eh, eh, sembra quasi dal, dal modo come parlano così che sia, sia veramente così eh, poi pian piano ti rendi conto con gli anni, col tempo, con l'esperienza che insomma, non, è, non, è proprio, non è proprio così e, senza voler insegnare niente a nessuno ovviamente c'è sempre da tener conto una differenza che è, che è tra, quella tra eh, l'essere eh, si, sicuro di sé eh, diciamo così e quella invece dell'essere arrogante eh, l'arrogante è convinto di essere eh, superiore agli altri mentre invece chi è sicuro di sé eh, è convinto di non essere inferiore a nessuno eh, è, una, è una sottigliezza ma è una sottigliezza importante eh, una sottigliezza che fa la differenza eh, che fa la differenza soprattutto nei lavori che facciamo noi, nei lavori artigiani eh, che volevo in qualche modo eh, proporvi, riproporvi è una cosa che, a cui tengo molto, spero che, insomma, che eh, i colleghi apprezzino soprattutto e eh, che eh, magari quando, quando si ha così l'approccio in cantiere, eh, si sta insieme per lavorare, si cerchi insomma di, eh, di, di capire quali sono le esperienze di ognuno e di sfruttarle al meglio per, per fare un buon servizio e non quella di eh, prevaricare nei confronti degli altri. Se siete interessati ai contenuti che sono sul, su questo canale iscrivetevi a Solo Vittura di Massimo Lattanzi, vi aspetto per il prossimo video.